Proviamo, mi sentite? Sì. Tutti? Ok. Allora. Sì, abbiamo un attimo. Sennò che non trasforma, eh. Cosa mi sta guardando Sì. Allora, osservate tutto, poi dopo vi spiego anche cosa abbiamo fatto. forte, ti giù ti spingi, ti spingi, e spingi, ora spingi, da uno a tre ti spingi, ti spingi, ti spingi, in spingi, ti spingi, ti possa ti spingi, ti spingi, ti spingi, questo percorso ti spingi, più totale ti spingi, ti spingi, comodo tu sarai profondamente rilassate in questo stato sempre più profondo osservate gli occhi come flappano questo è un indicatore importante di trans profonda partiamo dal presupposto che IM è predisposta viaggia ha già delle capacità di un certo tipo e soprattutto lavoriamo insieme da un sacco di tempo allora adesso faremo un processo di scarica quindi di depurazione per poi ricaricarla di energia 3 sono 5 come sarà riferente inizierà a scendere solo soltanto quando inizierà a eliminare ogni forma di energia negativa e accumulata nel tuo corpo di energia. Ma mano ma, queste energie saranno espulse, il sopraggio potrà scendere, giù, dalla gamma su questo sopra, ma, ma sarà completamente scarico durante, a mille, di divorante. il processo inizia. Uno, di il di mente, questo processo... Quanto tempo riuscireste a stare col braccio così? Dio. Ok, quindi capite bene che non è la forza del braccio, del deltoide del che mantiene il braccio, ma è un meccanismo dove non è la sua mente razionale, non è il suo corpo, ma è il coscio che guida questo processo, che può durare anche ore. Io ho chiesto di farlo velocemente, semplicemente perché non abbiamo ore e soprattutto perché è molto stanca, non voglio affaticare il corpo. E no. considerate che come dicevo prima il 97% delle persone dopo una sessione di ipnosi ricorda tutto cioè è perfettamente cosciente IMA fa parte di quel 3% che va in amnesia completa totale per due motivi uno perché lo fa anche in medianità anche quando fa le sessioni alla fine della sessione ha cancellato se tu le chiedi dopo cosa ha detto non lo sa perché canalizza due perché fa parte di quel 3% di persone cinestesiche che sono molto sensibili all'ipnosi e che riescono ad andare talmente in profondità ad andare oltre le teta in delta poi vi spiegherò il funzionamento delle nostre onde se ce ne sarà il tempo se no, poi lo, lo rivedremo in un'altra occasione in delta, in delta siamo delle onde del sonno profondo in ipnosi in delta riesce a lavorare perché l'inconscio percepisce tutto ma la sua mente è razionale ricorda zero perché non è più presente le sta iniziando a canalizzare ci siamo quasi il daccio si muove a scatti, non è lineare, perché non è comandato dal corpo ok, il processo di scarica è finito ora continuo contenuto da uno al treno, il daccio lo lascio cadere perché il momento, il daccio lo differenza, quando mi toccherà la gamba questo corpo inizierà a rigenerarsi in linea di energie positive e arriverà l'entità con la quale possiamo iniziare a comunicare. 1 2 c'è il segnato amati voi tutti ben trovati in questo cammino così particolare e in questa epoca ancora di più onorati noi di comunicare con voi attraverso le quali energie vogliamo donare a voi pronti a rispondere a noi i vostri dubbi e chiarimenti amati avanti avanti avanti prima domanda ti sa fa? fa che non ho abbracciato Andrea quando è andato via. Amata creatura, nel contempo di colui che in luce vive, in verità ti dico che l'abbraccio è qualcosa di molto più profondo, un abbraccio silenzioso in ogni pensiero che dedichi a colui che in luce vive oramai da tempo. Seconda domanda, non domande che riguardano i defunti, però l'avevo detto prima, ok, domande personali. Io ha detto sì, occhio. vai, essere... vai. Chi è il mio spirito guida? Amata creatura, è un percorso che da tempo ti accompagna. Colui che accompagna i tuoi passi non ha a che fare con tuo padre, ma in verità è un'entità che ha scelto di accompagnarti per la delicatezza dei passi che stanno accompagnando il tuo tempo. Ok, terza domanda, vai. Per sapere se avrò successo e posso preso bene nella lettura dei tarocchi, nello studio della lettura dei tarocchi. Amata creatura, la vista che accompagna i tuoi pasti ti permetterà di entrare sempre più in profondità attraverso la disciplina che tu menzioni. Va avanti, amata creatura. Quanto hai? Ho delle potenzialità medianiche? Amata creatura, la domanda che tu ritieni utile, in verità, è già da tempo che accompagna la tua medianità. colei che in passato fu tua nonna paterna, aveva già delle qualità spirituali, è da lì che prendi questo tuo lato percettivo. Cinque, vai. Cosa mi tocca per il cambiamento? Amata creatura, il giudizio che porti attraverso i passi tuoi è colui che blocca tutto ciò che in futuro arriverà, il giudizio amata creatura, ma non quello delle persone esterne, ma ciò che in verità tu stesso blocchi attraverso i tuoi pensieri e non pensieri. Sì. Sei... Uscirò da questa situazione. Amata creatura, in verità, ci sono due situazioni in questo momento che hanno necessità di prendere in considerazione un'attenta analisi. Ma, amata creatura, il mese di ottobre porterà a te la prima risoluzione e non siamo tanto lontani con i giorni. Abbi fede e pazienza. Cos'è sì. che impedisce a Sole di andare avanti nel suo idee nata creatura questa è una domanda più che altro che interessa a te e non a Maria Sole Maria Sole in verità ha un altro percorso che sicuramente verrà accompagnato da tutto ciò che ha a che fare col mondo dello spirito ma non metterle nessun vincolo lasciale la libertà di attraversare questi passi con il suo tempo e con il giusto intento Cosa ci puoi dire per questo convegno, per il futuro di questo convegno? Cosa ci consigli per farlo crescere? Amata creatura, ringraziamo voi per darci la possibilità di portare le nostre frequenze attraverso dei luoghi di sapere. Questi luoghi di sapere devono continuare a portare un'impronta importante che dovrà portare cambiamento. Amata creatura, aggiungo anche che il tempo è maturo e i passi rimarranno impressi nella storia attraverso questi luoghi luoghi di grande comunicazione, continuare, continuare, continuare. Ok, ultima continua domanda fai? Riuscirò ad andare avanti, facciamo il mio nuovo percorso, mm -hmm. ce la farò. Amata creatura, il percorso dettato da una spinta interiore porterà senza dubbio ad avere grandi risultati, ma amata creatura mi permetto di ricordarti che a volte la fretta è cattiva consigliera, con la pazienza passo dopo passo i risultati arriveranno. Posso fare ancora due domande di continuiamo? Avanti, avanti, avanti. Io potrei per favore un consiglio per me, per il mio cammino di conoscenza quello proprio certo, di intraprendere. Amata creatura, il consiglio che sento di poterti donare è di intraprendere un cammino molto più dolce attraverso le creature che in luce vivono affinché insieme possiate veramente supportare anche altre anime delicate che intercorreranno attraverso i tuoi passi. Va avanti. Allora, volevo sapere se riuscirò ad approfondire le mie conoscenze eh, del dono che mi è andato dall'oltre e poterlo donare così agli altri fino al punto da poterlo donare agli altri, amata creatura. È consigliabile che tu possa utilizzare carta e penna, con questo rimarrai impresso nei cuori delle persone a cui vorrai donare. Please. Ok, sta chiedendo di fare una domanda. Amata creatura, a te voglio portare grande benedizione affinché tu possa aggiungere in più menti al tuo cammino, è vero amata creatura che a volte possiamo sembrare anche quasi invadenti nelle vostre vite, ma hai scelto un percorso già da ormai tanto tempo non temere il giudizio esterno non potrà nutrimento va avanti con la consapevolezza che le entità di luce potranno comunicare anche attraverso i passi tuoi, amata creatura, colei che luce vive e accompagna ancora una volta tutti i tuoi cambiamenti. Abbi fede. Oh. Grazie. Andiamo... Ah, grazie per questi messaggi, ti salutiamo, ti Possiamo chiudere la Amate creatore, ricordatevi che il tempo è ora e non è domani. Abbiate la consapevolezza di non lasciare nulla di inconcluso, ma con la piena consapevolezza che ogni attimo un battito di ali. Abbiate cura di voi, benedetti voi. Otto. 7 sì, un inizia il processo grandissimo di carica energetica questi momenti lo stress fisico ed energetico per la mente in questo caso è potentissimo quindi veramente è per questo che abbiamo limitato la domanda in un certo passo temporale perché più tempo è lì, più chiaramente la l'affarinamento è forte come stai? un applauso Allora, non abbiamo capito se l'ultimo messaggio fosse per lei o per me. Non sì. lo per me. Per me. La penna è da lei. Sì, sì. Eh. Ok. Allora, facciamo un altro applauso lì. Farlo.